Salve a tutti, oggi cominciamo a parlare con un nuovo argomento che sarà la serie di altri video perché non posso trattare questa cosa in un'unica volta e di cosa mi sto riferendo della posta elettronica anonima però prima di continuare vi raccomando di fare un bel pollicione in su e di condividere il video soprattutto per chi non lo è ancora iscrivetevi al mio canale così potete avere delle notifiche in automatico allora stavo dicendo parleremo della posta elettronica anonima che cos'è è un sistema o metodo con cui è possibile inviare uh, diciamo un messaggio a qualcuno senza farsi riconoscere allora negli, uh, diciamo che su internet girandoci troverete software che lo possono fare ma non tutti garantiscono uh, l'invio di questo messaggio io avendo avuto la necessità circa dieci anni fa di utilizzare questo servizio ho riscontrato problemi da parte di chi riceveva il messaggio in pratica non lo riceveva affatto allora ho cominciato a sviluppare questo programma con, la, con il linguaggio Delphi. ovviamente non è tutta farina il mio sacco mi sono fatto aiutare eh, da diversi forum, eh, forum su internet il software in questione ho usato po poca fantasia, l'ho chiamato Camamile. Visto che il mio nickname è Mr. Camarium, ho associato un po' le due cose e ho creato questo titolo. Allora, il programma comincia nell'avvio con questa schermata di, av eh, di avviso. Allora, innanzitutto è da ben chiarire che l'invio di posta elettronica anonima non è un reato, non è illegale, è totalmente legale. Il reato sta nell'utilizzo sbagliato, quindi nel mio software o nelle, nelle info ho specificato bene questa cosa. Questo software per adesso non lo troverete in rete, anzi avevo un sito dove avevo pubblicato questo programma ma l'ho eliminato. Il motivo è perché preferisco che questo programma sia visto direttamente su YouTube. A meno così con i vostri commenti mi potete aiutare a sviluppare meglio questo programma se ci sono delle migliorie da portare in effetti una un cambiamento che vorrei portare sono passati quasi 7 anni a questo programma è la possibilità di posticipare l'invio delle mail per aumentare diciamo così nominato in questo modo si crea una, una forma di <coughs> eh, eh, eh, diciamo giustificazione temporale da che si è inviata l'email poi vedremo più avanti che cosa voglio dire con giustificazione temporale allora Avviando il programma si presenta in grosso modo come un normale programma di invia di posta elettronica. Se vedete c'è il destinatario con la funzione A per conoscenza e conoscenza nascosta. L'oggetto potete inviare l'allegato, cioè ho inserito una rubrica dove potete inserire i contatti più comuni. Infatti, beh, qua ci sono solo uh, un paio di email che ho messo mi, uh, che sono mie per fare alcuni testi poi i dati del mittente a cui invierete uh, il, il mittente siete voi praticamente sono i dati che inserirete nell'inviare l'email in questo caso perché in molti altri programmi per l'invio di vostra elettronica anonima questa casella qui non c'è giusto perché si parla di anonimato perché ho messo i dati mittenti perché come vedrete più avanti una simulazione è possibile spacciarci anche per un'altra persona oltre a essere anonimi possiamo anche inviare la posta elettronica per conto di un altro nome allora, oggi è possibile inviare posta elettronica a posto di un'altra persona solo intrufolandoci nel compito di un altro, magari con un virus Trojan. Invece qui si può simulare l'invio della posta elettronica da parte di un'altra persona. Qui posso scrivere, non so, Carmela. Ho scritto bene? No, non ho scritto bene. Carmela. E come cognome potrei mettere. Come cognome potrei mettere. Ru organizzazione onolus e qua metto la mia mail che facciamo carmela punto onolus ok posso inserire anche un'email per eventuale risposta giusto così per, per dare l'idea che è reale l'email e gli metto onlus www.it okay. per la connessione dovete usare l'smtp del vostro provider la porta di solito è sempre 25 io nell'eventualità ho inserito una lista di 147 server Uh, giusto per chi non si ricordi proprio cliccando qui sulla massa tendina cioè, ci sono tutti quelli che sono i server più comuni se ci manca qualcuno in descrizione scrivetelo poi c'è la possibilità di identificarsi in modo anonimato o autentificato Qua, è che si usa questa funzione qui? si mette anonimato solo se l'email la spedita dal vostro computer cioè dal computer dove state utilizzando il vostro SMPT Giusto per farvi capire se state navigando con Alice potete mettere qua smt Alice e utilizzare la funzione anonimato, ma se state su un altro computer di un'altra persona, forse a casa il vostro amico, e volete inviare la vostra elettronica dal computer di vostro amico e non conoscete al momento qual è il suo provider, dovete farlo per forza in modo autentificato. Qui dovete mettere l'username e la password e l'smpt del vostro provider di indirizzo di posta elettronica invece se conoscete qual è uh, il provider che utilizzi il vostro amico mettete anonimato e il smpt e spediti tranquillamente che cosa ho fatto per rendere ancora più credibile uh, le email la gente l'email agent che cos'è è il nome del programma che utilizzate normalmente per inviare la posta elettronica Questi sono dati che eh, il destinatario potrà vedere quando riceve l'email dove nei dettagli della posta elettronica se lo sa so fare allora per rendere ancora, ancora più reale potete scegliere l'agente email qui ho messo quelli più famosi più comuni come ad esempio mail, eh, thunderbite, eudora eh, outlook e via dicendo Eloy name che cos'è? Eloy name è praticamente il messaggio di, di risposta del server che normalmente corrisponde con uno, uno della team tipo strada e via dicendo per ingannare l'eventuale rintracciamento delle mail quindi scegliete uno a caso, uno importante quale scegliete? Potete scegliere uno a um, qualsiasi tipo questa qua 8888 è quello di Google, la stessa cosa anche di questo qua, 8844 e il DNS di, uh, di Google. In effetti qua l'ho sottoscritto, ce ne ho 47 di quelli che conosco io. Questo qui, l'invio di posta elettronica proxy, è quello che io ho inserito come via sperimentale, non sono mai riuscito a provarlo perché non conosco nessun proxy per l'invio di posta elettronica, però se voi lo conoscete e riuscite a, sper a sperimentarlo vi fate sapere. Se questo sistema ce l'avete potete raggiungere addirittura più del 90% di sicurezza nell'invio delle poste elettroniche. L'user è, è, oh, è, è off, sinceramente non lo conosco, l'ho inserito, mi è stato suggerito, ma non ho mai visto uh, un profitto, un vantaggio. Quindi adesso non parto con nessuna simulazione, lo farò in un secondo video in cui vi mostrerò come si invia la posta elettronica normale in modo anonimato e in modo camuffato. Sono tre video che farò successivamente. Aspetto eh, i vostri commenti, i, vostro, i vostri like e di condividere i video. Quindi ci vedremo alla prossima volta, sperando molto presto. Arrivederci.